Uh, che aggressività, hai le tue cose, te lo spiego io, sei più bella così, al naturale, <ride> chi devi ringraziare per essere qui, sei troppo appariscente, chiudi quelle gambe, stai seduta composta, tieni dritta la schiena, non urlare! I nostri spazi, gli spazi delle donne, sono spesso invasi. Noi dobbiamo trovare il nostro spazio, cominciare dai mezzi pubblici, in cui gli uomini, loro sì si siedono a gambe aperte, per arrivare fino alle poltrone dirigenziali. È difficile questo talk per me. Noi, per, per prenderci questi spazi di cui abbiamo diritto, non possiamo essere mediocri. Dobbiamo essere le migliori. Le migliori tra le donne e le migliori tra gli uomini. Dobbiamo spesso snaturare il nostro modo di parlare, di vestire, di scherzare, e non far ridere, e di trattare le altre persone. Non possiamo, non possiamo essere troppo belle ma nemmeno trascurate non possiamo essere troppo mamme ma nemmeno troppo libere non dobbiamo essere dei maschiacci ma quella gonna così corta fa venire certe idee noi abbiamo bisogno di trovare la nostra voce e di riuscire a portarla verso l'esterno. E per farlo abbiamo bisogno di spazi in cui possiamo esprimere noi stesse. Esprimere il nostro essere sguaiate, il nostro essere pacate, il nostro stare a gambe aperte o gambe chiuse, l'essere belle, brutte, grasse, magre, medie, essere simpatiche, antipatiche, essere gentili e essere stronze. Questi spazi ci sono solo che non è proprio facile trovarli e soprattutto non è facile, forse e anche non è facile, ricavarceli questi spazi, perché noi dobbiamo farci spazio nel nostro lavoro, trovare lo spazio per portare il bambino a tennis, lo spazio per preparare la lavatrice, lo spazio per organizzare la cena e anche noi, anche per noi donne femministe del 2021, si sente la pressione sociale e si sentono questi carichi mentali e fisici che ci portiamo dietro da centinaia di anni questi spazi ci sono ho detto prima e se non li troviamo comunque possiamo crearli ce li possiamo costruire li possiamo trovare dove sembra che non ci sia spazio l'edizione di quest'anno del freelance camp è dedicata al better normal che cosa abbiamo imparato? da una situazione che ha affossato praticamente l'umanità intera. Noi, io e Monia, abbiamo imparato, ed è questo che vogliamo condividere con voi oggi, che quando lo spazio non c'è, in realtà si può creare. Le donne non hanno spazio fisico, nel, in quello che viene chiamato il mondo reale, ma le donne oggi hanno la possibilità di trovare uno spazio digitale, non virtuale, perché non c'è niente... Di virtuale oggi in, uh, in internet nell'internet, anzi, come, come dice Monia che mi piace tantissimo. Quindi uno spazio reale digitale. Che cosa è successo? È successo che mia suocera ha l'iPad e mia suocera con l'iPad chiama suo figlio. Non Filippo il figlio, quello preferito, l'altro, quello, <ride> quello bello, quello bello, anche se è a due passi da casa sua, e adesso si cerca le ricette. Nell'iPad. Quindi che cos'è successo? È successo che questa digitalizzazione forzata ha portato persone, donne, che non avrebbero mai pensato di utilizzare il web, di utilizzare la tecnologia, a farlo, a scoprire che è bello, che è interessante, che ci sono un sacco di opportunità. Eh, quindi lo spazio non c'è e dobbiamo prendercelo questo spazio fisico nelle stanze dei bottoni eh, all'interno dei gruppi dirigenziali nel mondo fisico per sederci come cavolo ci pare per muoverci per essere, avere la fisicità che vogliamo o che ci troviamo e, mh, però intanto possiamo cominciare a farci spazio digitalmente. Noi oggi vi portiamo qualche esempio di questo. A cominciare, ma cominciamo da un posto a caso, da un podcast che si chiama... come si chiama? Amica. Non me lo ricordo. Ami Am Am Amica tradimento. Amica te mi lo sempre. conosco, l'ho sentito. <ride> È un podcast che io e Deborah abbiamo iniziato a fare l'anno scorso perché, come dice lei, eh, volevamo fare un podcast ma non avevamo, non avevamo tempo. E, Siamo pigre fondamentalmente. <ride> E abbiamo cominciato questo podcast dicendo: vabbè, facciamo così, il format è questo. Ognuna di noi pensiamo a un tema, ognuna di noi prepara cinque domande, le fa all'altra senza avvisarla prima e poi ci raccontiamo le risposte. Ma da subito ci siamo dette: vabbè, e poi? E, e quindi subito subito questo podcast è nato per essere poi per creare poi uno spazio in cui si potesse parlare di questi argomenti. Già su Clubhouse, è nato, già su Clubhouse quando è nato così proprio ora si è trasferito su Telegram, è cambiato un pochino, però comunque è rimasto sempre quello che, che era nato all'inizio, quindi un podcast in cui c'è il podcast che viene registrato e poi c'è lo spazio per parlarne insieme. E in questi spazi, che sono nati appunto durante la, la registrazione e poi l'ascolto del podcast, eh, sono nati gruppi di persone che venivano volentieri a parlare, che si confrontavano, c'erano confronti fatti anche di di non essere d'accordo, ma sempre aperti e sempre disponibili ad ascoltare le altre persone che volevano parlarne. E sono, nati, erano moderati, sono moderati da noi due questi spazi ovviamente, però sono comunque, si autogestiscono bene, non abbiamo mai dovuto intervenire pesantemente per fermare qualcuno. E, e sono nate a un certo punto una, una persona che parlava lì con noi ci ha detto eravamo in pieno lockdown, ci ho detto mi sembra di, essere, di ricreare, di aver ricreato quello, quel momento in cui andavo con le amiche a prendere il caffè ed era una cosa che in quel momento ci mancava tantissimo, mancava a tutte e, e noi ci siamo guardate senza vederci perché eravamo appunto su Clubhouse quindi non ci vedevamo e ci siamo capite, ci siamo dette, sì è vero anche per noi è così, è un momento piacevole in cui si può cambiare idea, mantenere la propria idea parlare, riuscire a capire come vogliamo dire le cose e possiamo dirle. E vabbè, da questi spazi poi vengono fuori elenchi e elenchi di nuovi topic per il nostro podcast, ovviamente. Io di solito scrivo direttamente lì, per cui si sente ti ti ti ti ti ti. E e però questo, per esempio, appunto, è uno spazio. Sì, è uno, spazio, è uno spazio dove le persone si confrontano, dove si incontrano e sono incontri veri, come sono incontri veri quelli delle lezioni, per esempio, online. Mi è capitato, ho avuto la fortuna di poter mh, fare delle docenze eh, a mh, delle donne che partecipavano a questi corsi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la digitalizzazione delle donne. Non si tratta di quelle classi che credo molti di voi abbiano avuto occasione di subire con la gente che spegne le telecamere, quindi avete una serie di nove quadratini neri davanti, non sapete se... C'è qualcuno, se sono se non vivi, sono, se sono, vivi se se... sono in bagno. E poi dopo uno salta su e ti chiede la cosa che hai appena finito di dire, dici: no, vabbè. No, classi con persone che hanno partecipato che avevano lo spirito di classe, cioè interrompevano, chiacchieravano tra di loro mentre facevamo lezione. Aprendi il cioè, microfono. Dovevi intervenire. Dovevo intervenire, sì. E, mh, la cosa bella che cos'è? che eh, collegandosi da casa le persone eh, sono in un luogo che per loro è un luogo intimo decidono cosa far vedere o cosa non far vedere quindi se c'è un momento eh, che non vogliono far vedere lo chiudono la telecamera quindi si sentono più a loro agio io ho conosciuto i gatti, ho conosciuto i cani, ho conosciuto i figli di tutte ho visto il culo del marito di una di loro che è passato nudo davanti alla telecamera quindi mh, le persone sentendosi più a loro agio eh, danno anche di più, quindi si creano dei rapporti, ma il rapporto più stretto che ho avuto modo di vivere l'ho vissuto con le lezioni di Monia, con le, le meditazioni online perché lì e qui c'è anche Elena che può testimoniarlo che non sto dicendo cose solo per per autopromozione della mia socia ma è veramente successo così un gruppo di donne completamente diverse che venivano da ovunque perché eravamo veramente molto lontane fisicamente eh, ci siamo trovate in un gruppo dove si creava dell'energia E io fino a quel momento ero convinta che questo tipo di energia potesse essere possibile solo in compresenza Non è così, Anche testimoniamo io, eh? Anche io ero convinta di questo Noi realtà. siamo qua a testimoniare che Eppure... non è così Che ci sono spazi, ce ne sono tanti È possibile quindi per le donne cominciare a parlare, a mettersi d'accordo A creare energie, a portare avanti idee e fare un sacco di cose belle sì, incontrarsi a prescindere dall'età, dalla, dalla disposizione nel, nel mondo fisico purtroppo ha un limite che la casa deve essere un posto sicuro e sappiamo che non sempre lo è però quando c'è questa possibilità è una grossa possibilità in più e, um, ci sono tanti di questi posti sì. fisici, ci sono i forum, ci sono i canali Telegram, eh, quello di Amiche Tradimento, ma ce ne sono anche altri di gruppi così. C'è C+B sì. che è C +B. un grosso posto in cui si può sperimentare la propria voce. Anzi, vi invitiamo a contattarci, magari più me che lei, Elena, per... Uh, per sentire cosa potete fare per CPUB, per esempio. CPUB è sempre in cerca, quindi facciamo proprio anche ufficialmente questo appello a tutte le donne eh, che hanno voglia di mettersi in gioco eh, anche in questo senso, eh, per, appunto, per, per cominciare a partecipare, per collaborare, per creare quel sapere, quel qualcosa, quello spazio che nel mondo fisico ancora non ci siamo prese, perché possiamo partire da qui. pensate anche solo un gruppo su Telegram, una sciocchezza, eh, io, Monia e Silvia abbiamo il gruppo dove ogni tanto ci salutiamo e ci diciamo eh, due sciocchezze, con altre amiche ho il gruppo di Whatsapp dove ci scambiamo solo minchiate si può dire, <ride> sì. le cartoline, quelle con le robe più stupide del mondo e alla fine può servire tutto, cioè tutto questo è spazio che poi può essere davvero portato nel mondo reale. Perché lo scopo è quello, il mondo reale, che abbiamo detto che non è, non è diverso no. dal mondo virtuale, no. però lo scopo poi è portare fuori tutto questo che abbiamo messo e creato nei gruppi interni, quindi che siano eh, il, canale, il canale di America Tradimento, le Voice Room, che siano canali Telegram, che siano le meditazioni, che siano qualsiasi cosa, sperimentare e poi portare fuori. Facciamo un passo in avanti, tutte quante. <ride> Grazie. <ride> Grazie.